Davvero? Quanto? 20 kg! 20 kg è un botto? Come hai fatto? La dieta, bello! Perché io, a differenza di tutti gli altri, in questa quarantena ho mangiato pochissimo! E anche te! Se vuoi dimagrire, devi fare sacrifici, se no nisba! Altro che riposino pomeridiano! E poi mi vieni a dire Eh, oh, c'ho una boccetta! Non riesco a farlo andare via! Come faccio? Mangia meno, ciccio! Amore! Ora mi sentiranno tutte le mie amiche! Amore! Oh, vedrai quanto ingrosserai in questa quarantena! Amore! C'è? Metti anche l'altra gamba sulla bilancia, va!